Sì, grazie presidente. No, semplicemente abbiamo sentito veramente parlare di acqua pubblica in maniera completamente inopportuna in quest'aula perché il Consigliere De Priamo ci ricorda che loro sono a favore dell'acqua pubblica, però nella precedente legislatura hanno votato contro la legge sull'acqua in Parlamento, la Celli dice la stessa cosa, così come Pelonzi e il PD ha votato contro la legge sull'acqua pubblica in Parlamento. Parlano di acqua pubblica eh, intendendola in maniera completamente differente da quello che pensa il Movimento 5 Stelle. Per il Movimento 5 Stelle l'acqua pubblica è far sì che il gestore sia totalmente pubblico e ad oggi invece in Italia ci sono gestori con capitali privati all'interno. Detto questo, eh, de de detto questo eh, che, che, che era bene specificare, in una delibera che poi arriverà in aula eh, del Movimento 5 Stelle, c'è anche eh, dentro questo punto, ovvero quello là di mettere dei distributori, dell'acqua comunque del sindaco. Quindi di conseguenza troverà, troverà, troverà si troverà all'interno della delibera che porteremo in aula anche a questo punto. Grazie.